È ufficiale. Takeshi69 è tornato e sembra che nulla sia cambiato. Dopo l'uscita della sua nuova canzone Gooba e dopo il suo primo video live su Instagram, abbiamo visto il Takeshi a cui eravamo abituati prima della reclusione. Non tutti, però, sono contenti che sia tornato, e ci sono stati molti rapper che hanno reagito al suo rilascio e alla sua nuova canzone. È proprio di questo che parleremo nel video di oggi. Continuate a guardare per non perdervi queste reazioni. Un rapido aggiornamento sulla situazione per chi non ne fosse al corrente. 6 ix è stato recentemente scarcerato per via del coronavirus e ha scontato il resto della sua pena ai domiciliari. Durante la detenzione ha firmato un contratto discografico di 10 milioni di dollari a cui ha lavorato durante gli arresti. All'inizio era molto tranquillo e teneva un profilo basso, ma recentemente tutto è cambiato perché il giudice gli ha permesso di registrare video musicali nel suo cortile, che è quello che ha fatto, e ora abbiamo finalmente visto il primo video musicale e la prima apparizione social di 6 ix 9 in quasi due anni. Molti di noi erano curiosi di vedere come si sarebbe comportato e di come avrebbe gestito le accuse di essere una talpa e una spia, ma come la maggior parte di noi immaginava, ha gestito la situazione esattamente come era prevedibile. La sua nuova canzone parla essenzialmente di come tutti siano arrabbiati per il suo ritorno. Anche la parte del video in cui ride con la faccia da topo allude a chi lo chiama Rat, cioè appunto talpa spione, dimostrando che è sempre il solito provocatorio 6 ix 9 Durante il suo live su Instagram ha spiegato che dal suo punto di vista non ha fatto nulla di male. Non Vede perché avrebbe dovuto essere leale con le persone che lo picchiavano, lo derubavano e che andavano a letto con la sua baby mama? Lui li ha aiutati a uscire dalla loro situazione e ha dato loro soldi, ha detto, e in cambio gli si sono rivoltati contro. Quindi perché avrebbe dovuto essere leale con loro? Oh he's mad, go-to go his... oh he snitched. He's a rat. He's a rat. So that's y'all go to, which I understand, and I don't blame y'all. I can't blame y'all. Listen, I'm sorry. I'm sorry to my fans because they don't deserve that. My, my, my family, my mother, my family don't deserve that, and I'm sorry. Io penso che la sua sia una giusta osservazione, ma ovviamente non tutti sono d'accordo e molti hanno detto la propria facendolo notare. Mick Mill è stato probabilmente il più esplicito, ha pubblicato diversi tweet su 6 ix 9 in uno dei quali ha detto che 6 ix 9 ha dimenticato di chiedere scusa e anche che la canzone è spazzatura, fondamentalmente ha stroccato 6 ix 9 e tutto ciò che lo riguarda. 6 ix 9 ha risposto come la maggior parte di noi si aspetterebbe da lui, dicendo che è divertente come Mill abbia un bambino e si preoccupi invece di un ragazzino dai capelli arcobaleno Poi l'ho attaccato di nuovo dicendo Immagina di subire una tale pressione Nikki non ti vuole più E così via e in un botta e risposta tra i due Un'altra cosa che ha irritato molti è che 6ix9ine si definisce King di New York Little boy sit down If you don't got this watch I'm not beefing with anybody from New York If you don't got this watch If you don't got this watch right here You're a little boy to me I'll kiss you on your forehead You're a little boy Sit down King's home It's over It's over. Little T.J. ha reagito al fatto che 6 ix 9 lo abbia chiamato ragazzino e gli abbia detto di stare al suo posto. Per chi non lo sapesse, Little T.J. attacca 6 ix 9 da un po' ormai e c'è un botta e risposta tra i due. Anche Rich the Kid ha risposto su Instagram dicendo che chiamarlo King di New York è un'enorme impostura. Sono stati in molti ad attaccare 6 ix 9 chiamandolo spione e talpa e non solo negli ultimi due giorni, ma per tutto l'ultimo anno. E in tutto ciò, Lil Nas X, durante il video live di 6 ix 9 su Instagram, ha detto che gli sembrava piuttosto carino. Secondo me, tutta questa situazione è molto divertente e ha già scatenato molte reazioni. E sono destinata ad aumentare le reazioni, visto che il suo video è appena uscito e che con il tempo sarà sempre più presente sui social media. Penso che sia sicuro affermare che 6 ix 9 è ufficialmente tornato e che ci sarà da divertirsi. Personalmente, trovo molto interessante che si esprima e usi i social media con tanta libertà e, come ho detto, ciò può solo significare altro intrattenimento per noi. Vedremo molte più reazioni, vedremo molti più commenti contro di lui e vedremo se qualcuno firmerà per lavorare di nuovo con lui. Detto questo, il video termina qui. Voglio sapere la vostra reazione su questa faccenda. Vi è mancato 6 ix 9 e siete felici che sia tornato? O siete dalla parte di chi lo chiama Talpa e non lo sosterrete mai più? Fatemi sapere da che parte state. E non dimenticate di mettere mi piace al video se siete fan di 6 ix 9 e di iscrivervi al canale se è la prima volta che siete qui.